L'iniziativa Moneta Intera, su cui probabilmente voteremo entro la fine dell'anno, propone che il denaro venga creato unicamente dalla Banca Centrale e non dalle banche commerciali come accade oggi. Ne discuteremo mercoledì prossimo, primo febbraio, alle 20.45 a Conti in Tasca.